da con quacch qua eh. 1, 1. qua qua ci sta lo scalcio non si questo scende al numero 1 con qua Krugerberg qua scende ah mm -hmm. mi piace lui cioè, dice ti fa sembrare tornante interessante sack sack sack e poi torniamo qua sotto adesso non so se saliamo qua o se saliamo qua con il meteo abbastanza classico ormai ovviamente siamo saliti a compaccio con gli impianti spettacolo pensate il cittadino è, è più è bello siamo sì, sì. di qualche montagna che suppongo sia bella ma questo tempo inclemente ho detto no voi la montagna non la vedete e non la vediamo <susurra> Tutto bene? Ti eri un po' lanciato? No, non frena, non frenava. Ah, non frena, guarda, no, non guarda come fa fumo. Quello è olio, eh. Porca troia. Ti accoglie le margherite? Che è successo? No, ha fatto il clock. Sì, e poi è puntato lì no, col si la... mi sei impiantata? Sì, si sì. e... <ride> potrei creare dei, buoi, dei bei contenuti qua <ride> <ride> ci mettiamo d'accordo dopo no? <ride> facciamo spartiamo i profitti dopo tra esatto. quello Cilia un po' di radando quello lì ah quello giù eh, quello ok e questo invece eh. qua cos'è? Eh, non mi di troppo rifugio sasso piatto conquistato yeah. Tutto pedalando anche se non ci crede nessuno, qui di fronte c'è un sasso, Sarà... potrebbe essere, ci sono gli indizi, e qui i gran mezzi, e i porcellini, avete visto il vostro amico qua davanti? Ehi. No, Notevole, no, Abbiamo scoperto questa essere la Val di Fassa In realtà quella Ah, quella dietro? Ah, ah questa non è la Val di Fassa No questo no. sembrava un po' Allora, quella dietro la Val di Fassa Adesso dobbiamo andare tipo lì Su quella Su quella sella cotto però è il panorama bello beh è bello, qui in possiamo anche farcela usciamo dal mega rifugio all'Arpentines so, facciamo questo e poi questo buco notevole direi che è un buco notevole oh, Beverloc Hotel. Stavo a fosse il Hilton, ma è lo stesso. RJ <laughs> JR <laughs> sí, wow. Bravo che passaggino! Oh, eh. oh, guarda come mi sono fatto a fregare! questo ve ne hai messo tu il masso eh attenta entro passa la caprettina davanti ah, è bello qua Opla. Eh. Siamo vivi! Eh, 29 figa! Eh ma eh. diverte eh! Roba. Madonna! <ride> è pesante <ride> quella, eh! Eh, ma questo è un divano! Quanto comfort! Io un'idea ma sono fatta, se la vuoi Sì, sì, oh, vieni, vieni, Ah, volevo buttarmi giù di qua, io Ah no, io la faccio la cosa, io passo qua dei gradoni, oh. visto che ho la full, la sfrutto da 29 a 27 e A 27 24, e mezzo che... E questa si alza col pensiero beh dai è carina <laughs> sembra una bici di dare un vero <laughs> Nicchia, che recupero hai fatto? Ah, pensavo fosse una bella scalinata, invece... tutto qui. Signori, il nuovo Vieni, vieni. Vengo, vengo. Vieni, vieni. Sembra bello. Bello. Bello quel passaggio, è, è spettacolo. Attenzione. Attenzione. Sembra una linea ottima, infatti. Infatti la linea era buona! L'hai presa male! hai sta? Eh se fai... Ah, tu immagini io qua dietro! Spettacolo! Aia qua la vedo dura! Si fa! Si quasi fa! Madonna! <ride> bella dura questa! Questa era bella perché si vedi le nuvole, sì. come foto, le nuvole vanno che vieni giù, spettacolo! Uh. Se noi si poteva scendere dritto per dritto qua arriva la valanga che arriva la valanga adesso vado vado parte parte vai vai vai vai sempre tu! Attenzione! Beh, mi è piaciuto, hai fatto un gran passaggio lì Dove sei andato tu? Eh, tu? Eh, largo, largo. Direi che possiamo chiudere il giro qua col cammello. Per <ride> esatto. una roba e l'altra siamo arrivati in piedi. <ride> esatto. Oh, Cos'è? Non so adesso se ne cammelli. Comunque perché... <ride> è gran bel giro. Bella. Cavolo, sì.